Autocontrollo e fedeltà, parte 2 Dio non può unirsi a coloro che vivono per compiacere se stessi e che danno il primo posto al loro io Quanti agiscono in questo modo sono destinati alla perdizione Il peccato dell'orgoglio e della presunzione può diventare disperato e incurabile Esso ostacola ogni vera crescita quando un uomo ha dei difetti di carattere e non se ne rende conto, quando è talmente pieno di sé da non vedere i propri difetti, come può esserne liberato? Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Matteo capitolo 9, versetto 12 Come può una persona migliorare se crede di essere perfetta? Quando una persona che dovrebbe essere guidata e istruita da Dio abbandona la retta via a causa della troppa sicurezza di sé, il suo esempio finirà per spingere molte altre persone a commettere gli stessi errori.